buongiorno a tutti in questo nostro nuovo video vi presentiamo un monocolo short focus 8x L ingrandimento è 8 volte è adatto per osservare da lontano ma anche da vicino e questa è la particolarità È per questo è chiamato shore focus una pratica cordicella permette il trasporto al collo e la custodia permette di riporlo in modo compatto la lunghezza sono 86 mm adesso lo stiamo aprendo quando è tutto aperto osserviamo da vicino da 30 cm, 40 mezzo metro quando invece è chiuso osserviamo all'infinito ecco qui adesso è tutto aperto 86 mm è molto compatto e pesa poco è facile da trasportare quindi va bene anche per il bird watching e per le osservazioni in natura eccolo qui invece quando è chiuso questo è l'oculare dove appoggeremo l'occhio per l'osservazione mentre questo è l'obiettivo. Abbiamo visto un monocolo 8x, ingrandimento 8x, short focus, per osservare sia da lontano che da vicino. Grazie per l'attenzione e speriamo di esservi stati utili. Se siete interessati potete anche iscrivervi al nostro canale su YouTube. Buona giornata, grazie.